E eh, raga guardate Cioè io posso fare una roba enorme Raga guardate qui Raga raga raga Persone aperte di mente, quale tutti noi qui siamo. Oggi dobbiamo costruire cose magiche. E per farlo, abbiamo bisogno di prendere il diamante. Quindi, immediatamente iniziamo subito. Perché non abbiamo nemmeno tre secondi da perdere. Tipo, ma nemmeno quelli. Ma infatti, proprio io direi: Popo, po, Pem, Pem, Pem, Pem. Guardate, abbiamo bisogno adesso della cobblestone. Perché, per prendere il diamante, guardate che ci vuole troppo, cioè tantissimo tempo. Non è una cosa veloce. Però, comunque, noi abbiamo tutte le risorse, tutte le cose. Quindi, possiamo farcela assolutamente. Adesso io direi prima di tutto di cercarci una caverna perché la caverna è fondamentale affinché mh, possiamo trovare il diamante. Altrimenti senza una caverna possiamo sì andare a cavolo, è vero, possiamo scavare sotto i nostri piedi e morire ovviamente perché quando scavi sotto i piedi cosa succede su Minecraft? Scrivetemi nei commenti se sapete cosa succede su Minecraft quando si scava sotto i piedi. Io lo so! Voglio vedere se voi lo sapete, scrivetemi così perché così vediamo E poi infatti iscrivetemi anche se vi piacciono, sì o no, le sweet berries su Minecraft A me piacciono tanto, a voi stanno sul cavolo invece, spero di no Perché sono buono, a me piacciono tanto Eh scusatemi eh, se mi dite che sta... vi stanno sul cavolo No vabbè dai scherzo, potete dirmi quello che volete Sotto nei commenti, mi raccomando E poi ricordatevi anche di lasciare like e di iscrivervi al canale, è fondamentale Qui però mente. Adessamente... <ride> Dove dobbiamo prendere Ho trovato la cavernona ragazzoni Belli belloni um, Ovviamente sono una persona Molto tranquilla Cioè nel senso ok come potete vedere Sono normale No? Non, come dite che non sono normale Scrivetemi nei commenti se a voi sembro normale oppure no <ride> Ho oh, tutte le volte <ride> Cioè nel senso dovete scrivere un sacco di cose nei commenti Ma adesso vedete che tipo mi scrivete tutti quanti mille cose nei commenti E poi tipo impazzisco a leggervi No eh cioè vabbè se volete sì però insomma per, Anche perché poi io vi rispondo sempre se mi scrivete nei commenti Quindi ho oh, porca scazzona okay? Non so cosa sia la porca scazzona però Maiale Cagone Urlatore di merbi Perfetto, si è spaventato giustamente Anche il povero scheletro ha le emozioni Che cosa pensate? Che solo noi esseri umani Abbiamo le emozioni? No, anche gli scheletri su Minecraft Ce le hanno Non è vera questa cosa ovviamente, non credeteci Cioè nel senso questa cosa non è vera mm, Non credo proprio che degli um, NPC abbiano Come dire, delle emozioni Però magari sì, chi lo sa, cioè magari tipo c'è un'entità Che ha delle emozioni, che tipo pensa In modo proprio, con, con tipo delle robe Però posso farmi anche Mm, le torce così almeno vedete qualcosa A differenza di eh, Sempre praticamente da me che non vedete quasi mai Invece questa cosa non va bene Bisogna vedere sempre comunque ragazzi Ricordatevi cioè nel senso Se noi abbiamo gli occhi dobbiamo vedere Perché sennò, no, come facciamo Ok questo è il carbone possiamo già andare giù sotto Qua allora dobbiamo prendere del ferro E subito sotto dobbiamo prendere del diamante Io direi che siamo stati un botto Fortunati perché abbiamo avuto direttamente Questa possibilità di trovare il canyon E il canyon voi... La mio dio Santa Maria, cioè. Ma che caspita, ma ma... Cioè. Ma stiamo scherzando. AH! Ma te sei fuori di testa. Porca vacchettona scurregiona! Allora, no, qua non va bene. Io qua muoio. Ok. Uh, è più difficile di quanto avessi potuto immaginare, però. Praticamente Perché ci sono tanti di quegli scheletri Che mi vogliono uccidere Cioè non è normale come cosa Mi crafto un'altra crafting table Ho capito che qua uh, Cioè tanto io le crafting table Non le prendo ragazzi Non le prendo le crafting table Sono delle cose odiose No, no, non volevo fare questo, volevo fare l'altra cosa Però adesso se, se mi ammazzano Poi colpa mia se mi ammazzano e muoio Non voglio morire Sono troppo giovine Forza, andiamo, prendiamo il ferro Il ferro, perché il ferro? Eh, prendiamo il ferro però Mannaggia il ferro, ok, eccolo qua Adesso questo ferro ci donerà il diamante Poi potremo costruire le peggio cose Scrivetemi nei commenti quali saranno le cose più belle Che potrete costruire Noi tutti qua siamo belli, aperti di mente Quindi potremo costruire anche i non, non dico, non dico. Scrivetemi nei commenti se invece avete capito cosa io intendevo con quella cosa là. Se avete, se avete capito sì o no. Nel caso, scrivetemi anche cosa avete capito. Mm, adesso, cos'è che può sempre. Eh, loro? Ma non ci serve un cavolo loro! Non distraiamoci, dobbiamo andare a prendere il diamante. Allora, il diamante, in teoria, si trova qui. Non so perché, ma io vedo qua sul nostro programma che usiamo per parlare una, per un nostro amico che continua a fare avanti e indietro tipo, su una stanza e l'altra. E io mi sconvolgo per questa cosa, cioè non è normale come cosa Cioè, magari lo sposto, che ne dite? Lo sposto, non ho voglia di spostarlo, mi sta sul cavolo <ride> No, dai, scherzo Però, insomma, cioè... Che cattivo che sono Basta, vai a morire, schifoso Non voglio fare esplodere il creeper Perché sennò poi dopo... Sapete cosa succede dopo? Cioè, <ride> allora, questo creeper mi sta facendo innervosire comunque, non per dire, ok, perfetto Siamo a posto, adesso dobbiamo solamente andare a prendere Del diamante che dovrebbe essere qua in giro E ho sentito qualcosa so Ne sono certo Ne sono certo al 100%, io qua l'ho visto tipo Delle, dei lapislazzuli Molto buoni lapislazzuli E qua invece cos'è che c'è? Niente, perfetto Allora posso andare da quest'altra parte Magari, per favore, dimmi che trovo Dei diamanti I diamanti buoni, per favore Ne ho bisogno i diamanti Perché se no non possiamo fare tipo Le costruzioni fighe senza i diamanti Allora, tu zombie però hai rotto il caspito mm. E se avete capito Cosa intendevo con caspito Scrivetemi nei commenti ma non la parola Cioè, Scrivetemi nei commenti la parola Family friend Raga, raga, raga, porca vacchettona, scurreggiona maialona Ragazzi, allora oh, <ride> Holy matter of God, please, no just. Um, non so perché sto parlando in inglese Fate finta di niente, io quando mi spavento parlo così perché stanno scurreggiando Raga non è normale come cosa E no buona questa cosa lo sapete vero Ok uh, facciamo un taglio Facciamo un taglio perché qua non sta andando bene e, um, Direi che ci vediamo dopo che recupero la vita E eh, magari dopo che trovo anche il diamante Allora non per dire qua ho trovato i diamanti Per fortuna. Però stavo per morire mille volte Tipo c'erano altri mille scheletri e zombie Poi qua c'era tipo il pontocione Che ho fatto qua tutto quanto sicuro e adesso però prendo il ferro, perché il ferro ci servirà per fare il piccone in ferro. E quindi poi poter fare il piccone in diamante. E quindi iniziare le costruzioni magiche. Eh, ma seriamente magiche, raga? Cioè, voi non avete idea. Sono magiche. Cioè, nel senso, adesso vi faccio vedere. Perché sarà fighissimo. Cioè, proprio una roba magicamente figa. Tipo adesso... Eh, mi dissocio. Prima che magari succeda qualcosa. Però praticamente qua, prendo questo. Faccio così. Perfetto. Perfetto, adesso prendiamo questo, poi così, ok Adesso prendiamo il diamante, L abbiamo fatto Però lo prendo tutto perché è bello il diamante, ok perfetto Adesso abbiamo il token, tipo il punto per poter iniziare a costruire in modo magico le nostre case bellissime Ci vediamo fra poco Perfetto, ora mi vedete in creativa, no? Perché ovviamente il diamante mi ha permesso di avere questo punto in più Adesso, praticamente, qua c'è una mod molto par particolare E qua è molto complicata la situazione Perché, praticamente, uh, ok, vedete, adesso vi faccio vedere io Tipo, bisogna fare così col diamante in mano, eh, assolutamente E poi, ok, fa faccio così, no, giustamente E poi, tipo, vedete, faccio così E qua si è successa una cosa veramente magica Poi, anche così, posso mettere, tipo, casona Ok, no, così, tipo So io come fare Casona Poi dopo così E poi così Ok perfetto Magico E quindi ho salvato questa cosa Ah ho... <ride> ho salvato la schematica Ok perfetto Quindi se io adesso faccio tipo uh, Così Però posso anche tipo fare Il town Tipo il villaggio Quindi così Ok così E poi che faccio uh, Così Guardate raga che non è Cioè non è semplice fare questa cosa Cioè ho capito che voi uh, Mi state prendendo per il, il sede cioè, anche io mi prenderei per il sedere se fossi in voi. Printato, ragazzi, ho fatto una cosa. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Praticamente. Una, una volta che tu crei. Puoi praticamente premere P. E in teoria adesso c'è la possibilità di entrare nella cave. Ah, faccio anche entrambi da qua. Ok, praticamente è molto particolare come cosa. Molto particolare. Qua c'è anche il, il second floor, il secondo piano. That's so good, I think. Because. Oh my goodness! I mean, I have to speak in English, I think. Devo parlare in inglese qualche volta Perché? Perché devo parlare in inglese? Perché secondo me mi rende un po' <ride> Particolare Differente anche dalle altre, dagli altri youtube Cioè Secondo me è anche una cosa divertente Parlare in inglese Perché mm, Boh Cioè nel senso lo so Secondo me parlare anche relativamente bene Quindi mm, Perché? perché non, <ride> non dire cose divertenti Allora qua invece potrei Oh That's so good I think Scrivetemi se voi lo parlate in inglese oppure no non mi fa... Allora, questa cosa mi fa schifo però C'è questo villaggio, no I, I hate it, I totally hate it Oh my goodness, please, Tiffany perché sto parlando così e Poi, poi dopo, dopo tipo mi parte l'inglese a caso Allora no è il ma Cioè nel senso adesso però parliamo in italiano Perché se vo no, voi non ci capite niente giustamente poveri. Cioè Nel senso devo pensare al fatto che capite oppure no Però qua posso mettermi a costruire Quindi prendiamo il diamante in mano E raga guardate Cioè io posso fare una roba enorme Io ho l'idea ho l'idea del secolo praticamente. prendo da qua Così dopodiché lo trascino fin No lo trascino fin qua giù Guardate Ok, perfetto. Quindi, se io adesso faccio G più P e eh, eh, F più eh, P, praticamente, no, G, P, praticamente. Ho printato. Raga, guardate qui. Raga, raga, raga. Oh, ho fatto una roba tipo enorme, ma una roba grandissima. Cioè, tipo, qua entro dentro e mi dissocio prima di tutto, poi faccio così. Oh my god, that's so great, I mean, non c'è nemmeno il pavimento, so that's not good, a roba. però praticamente se faccio qua, vado da questa parte, non è buono, se non c'è il pavimento, però se vado da questa parte, praticamente, niente al pavimento, però, devo dire, guardate qua, è enorme, è una roba enorme, raga, cioè, è fighissima sta mod. Eh, sì, è una mod in realtà, perché pensavo fosse tipo una sorta di... Di altra roba magica, però non è una mod, ne sono certo. Invece, andiamo da quest'altra parte? Eh, che figata! Mi piace troppo sta roba! Sono troppo contento. Facciamo invece una cosa piccola qua che non ho ancora fatto: tipo townhouse, questa roba qua, vediamo. Questa qua dovrebbe essere semplice, anche carina. Una roba di questo tipo, perfetto. Poi dopo faccio cos eh, così, così, così, ok. è perfetto. E ho fatto i mie miei cosi magici. Adesso, praticamente entrando dentro, se c'è la porta, perché. Non ne sono certo che ci sia la porta Ok, non c'è la porta Va bene Allora, però Comunque le porte si possono creare Non sono questi i problemi Però praticamente ho fatto una townhouse Perfetto Cioè Una, una eh, casa del villaggio Tipo Perfetto Direi che ci sta troppo That's good That's so good, I think Quindi... Perfetto, mi fa piacere, ragazzi. Um, fatemi sapere voi nei commenti se volete vedere altri di questi video con questa mod. Non credo che con questa mod possa inventarmi altre cose. Magari sì, magari no. Chi lo sa? Però, comunque, scrivetemi nei commenti quali video vorreste vedere. Scrivetemi nei commenti, ovviamente. Um, se vi piacciono le Sweet Berries, lasciate like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Ciao!